www.mariziopoli.it è un, un esempio di protezione patrimoniale. Milano, purtroppo, la notizia di qualche giorno fa, un bambino che stava imparando con papà nel parco a usare la bicicletta a rotelle, ha urtato un'anziana un di 87 anni e questa anziana è caduta, ha battuto la testa e purtroppo è deceduta. C'è tutto l'aspetto penale, perché la Procura ha dovuto aprire poi un, un aspetto dal punto di vista penale, ma c'è anche l'aspetto cioè il risarcimento, danni, che si potrebbe girare, secondo la stima che poi vi porto qui l'articolo, intorno ai 200.000 euro, ecco, quindi proteggere la famiglia con una semplice eh, polizza, capofamiglia, questo potrebbe, nel dispiacere, nel dolore, nel disagio di questa tragedia, eh, però i 200.000 euro varanno, dovranno essere tirati fuori, quindi proteggere con una semplice polizza, con costi accessibili, questa è protezione del patrimonio. Alla prossima.